Perché, perché la mattina deve essere tutto così difficile? Oggi dovrei anche andare a portare il trenino a Lella. Però davvero? Non ho nessuna voglia di andare a grugliasco in auto. A dire il vero non so nemmeno che ore siano. Porca miseria, 7.41. Ma sai che quasi quasi la faccio la pazzia. Il cielo sembra anche sereno. Sì, dai, ci vado in bici. ebbene sì ragazzi la sto facendo la cavolata di quelle che mi vengono in mente solo al mattino alle sette e mezza mentre sto facendo ancora colazione con la testa crepata e i neuroni ancora non troppo connessi quei pochi che mi rimangono ma cerco di farla breve anche se sapete che non sono capace di essere molto sintetico comunque Lella la mamma di Simona mi ha commissionato un trenino di legno da realizzare insieme a Domenico il falegname, ovvero mio papà che lei utilizzerà poi come addobbo di Natale sotto l'albero in casa, dove potrà metterci magari dentro qualche piccolo pacchettino dei doni di Natale che porterà Babbo Natale ovviamente e e niente, questa settimana sono andato in Falegnameria da mio papà. L'abbiamo costruito. E... Vi lascio qua magari un'immagine di come è venuto finito. Molto grezzo, ma doveva essere così spartano. In teoria lo voleva fatto con le cassette della frutta, ma noi l'abbiamo realizzato da zero. Con ovviamente tutto materiale di recupero. E, e come vi dicevo, oggi volevo andarglielo a consegnare io abito a Vercelli, lei è a Grugliasco una novantina di chilometri da casa mia però solitamente viaggio in treno e in treno sarebbe stato scomodo perché comunque è bello ingombrante sono due vagoni da 25 cm, la locomotiva da 30 comunque ingombrante non pesante ma ingombrante andare in macchina non ne avevo proprio voglia e guardate un po' che giornata di sole che c'è infatti come vedete sono in bicicletta. Ho messo il trenino nelle borse da viaggio posteriori della crosso che ho usato anche nel viaggio di quest'estate. I due vagoni in uno, la locomotiva nell'altro. Qualche cambio per i miei vestiti civili, perché arriverò bello sudato. E sono partito. Fa freschino: appena partito c'erano due gradi, adesso ce ne sono sette. Ma come vi dicevo, come potete vedere, è super sereno alla mia destra c'è il monte rosa che si vede benissimo perché è tutto pulito terzo il cielo in fronte in lontananza vedo anche il monviso anche se lui è un po' velato ma giustamente molto più lontano e quindi niente vi aggiorno strada facendo se mi asfaltano perché sto prendendo sto facendo la strada delle grange che non è tra le strade migliori da percorrere in bicicletta Passano camion, mi fanno il pelo Questo qua è abbastanza largo Ma di solito ti passano vicini E Tra poco mi filo nei paesi E ci vediamo dopo, ciao ragazzi Torino 63, Bianze 12 Tronzano 11 Il mio contachilometri Mi segna 71 km A Collegno E quindi si pedala Ci siamo, farò un po' di paesini Per evitare queste strade pessime pessime per le bici eh Quando sono partito questa mattina ho percorso 49 km, me ne mancano poco più di 40. li ho percorsi quasi tutti, seguendo la traccia della ciclovia Ida. A volte ho preso qualche deviazione perché questo è il tratto che conosco molto bene, ho fatto molte volte. Anzi vi lascio qui il video di quando ho fatto proprio il tratto Torino-Vercelli l'anno scorso, se non ricordo male. Vi faccio vedere anche, se vi interessa, questi sono... Il segnavia che dovete seguire se volete percorrere anche voi la ciclovia Ida adesso sono lungo il canale Cavour quasi ormai a Chivasso è mezzogiorno e mezza quindi mi sa che mi prenderò una pausa e farò una sosta per mangiarmi un sandwich per rifocillarmi mettermi in forze e fare questi ultimi 40 km per collegno barra grugliasco quindi a dopo ragazzi molto bene, pausa pranzo finita ho fatto una quarantina di minuti mi sono mangiato un mega hamburger a Gassino spero di averlo detto giusto questa volta visto che l'ultima volta che ho pronunciato il nome di quel paese mi avete massacrato perché ho sbagliato l'accento come il mio solito comunque vi dicevo ho mangiato un hamburger gigante patatine una birretta e quindi ora spero che mi bastino questi 25 km per smaltire tutto perché sono un po' pesantino pedala Giappino, pedala Ve l'ho già detto, vero, che non amo particolarmente girare in bici nelle città metropolitane. Sono entrato da poco a Torino, sono in corso Novara adesso, e oltre al fatto che io non è che la conosca molto bene la città, è un po' un casino girarla. Tra l'altro c'è questo sole basso che mi picchia proprio contro, e ovviamente è pomeriggio, sono le tre, tre penso, non lo so ma mi mancano ormai 9 km siamo arrivati sentite che casino e poi mi chiedete perché non mi piace girare in bici nelle città metropolitane fate voi sentite un po' che bordello guarda qua Finalmente arrivato col me Ed eccomi finalmente arrivato a Collegno Sono nella zona MUA Il museo urbano dell'aerospazio Lì c'è la navicella e Io sono sulla ciclabile Mi mancano 3 km alla prima destinazione Ovvero casa di Simona detta Memole Alla quale scroccherò una bella doccia per riprendermi E mettermi gli abiti civili per poi andare da sua mamma, Lella, a consegnarle il trenino che mi aveva commissionato, quindi ci siamo! Days later. E buongiorno mondo Dall'ingresso del parco d'ora di Collegno Io e il mio amico astronauta vi salutiamo Ho lasciato da 10 minuti la casa di Simona Venerdì ho consegnato finalmente quel bel trenino A Lella che era super contenta L'ha già decorato e riempito di cose natalizie Anche se siamo un mese e mezzo in anticipo E, e niente Io e l'astronauta vi salutiamo e vi diciamo alla prossima avventura con Deliveru Giappino!